Buongiorno, allora, buongiorno a tutti, io sono Dino Pesole, ho il compito di introdurre questo dibattito che oggi eh, si concentra prevalentemente sul tema degli investimenti per eh, disegnare la eh, nuova Europa, l'Unione Europea, è chiaro che il riferimento è prima di tutto al, al Next Generation EU, ma non solo, eh, e oggi focalizziamo proprio il nostro... Eh, dibattito su questo tema anche se oggettivamente sarà opportuno anche parlare dell'altra gamba, eh, secondo me fondamentale che accompagna questo piano che sono le riforme strutturali, riforme strutturali e investimenti che camminano insieme. Allora lo facciamo, vi presento subito i nostri ospiti con Ugo Bigeri che è Presidente di Etica SGR, lo facciamo con Laura Castelli eh, qui vicino a me, Vice Ministro dell'Economia, con Filippo Lambers, che è eurodeputato del Gruppo dei Verdi, che è collegato con noi, Luigi Maratin, eccolo qui, Presidente della Commissione Finanza della Camera, e Mario Nava, che è della Commissione Europea, il Direttore Generale della DG Reform, collegato con noi. Ci siete tutti, vedo, benissimo. Allora, io vi pregherei di limitare, se per quanto possibile, il vostro primo intervento a pochi minuti eh, magari lo interpretiamo proprio come una sorta di dibattito a domande e risposte se vi fa piacere comunque direi di limitarlo in 3-4 minuti così poi da dare spazio a un eventuale secondo breve giro anche sulla base delle domande che emergeranno dal pubblico io seguirei a questo punto rigidamente l'ordine alfabetico e darei la parola per il primo intervento a Ugo Biggeri al quale rivolgerei questa domanda, dato anche il suo eh, come dire, campo di intervento e le sue eh, peculiarità professionali. Quale potrebbe essere allora eh, l'impatto del programma di investimenti, eh, previsto dal Next Generation EU, sul mercato finanziario europeo? Poi magari sviluppiamo altri temi. Grazie, a lei la parola. Grazie a tutti. Ovviamente io porto il punto di vista di una realtà, quella del gruppo Banca Etica, in cui da più di 20 anni eh, si è cercato di fare finanza, di essere degli operatori finanziari totalmente orientati alla sostenibilità. Ecco, devo dire che, che ehm, il, il trend che ha preso l'Unione Europea con, eh, con, eh, appunto, con Next Generation U è, è un trend decisamente interessante e che avrà un impatto molto forte sulla eh, su tutta la struttura dei mercati finanziari. Già, già oggi i mercati finanziari si stanno or orientando sempre di più a presentarsi come campioni della, della sostenibilità e anche a presentare dei prodotti in, tal, in alcuni casi fatti molto bene di eh, finanza sostenibile M mi permetto di, di, di così in questa sede ehm, di far notare che l'Italia cinque anni fa perché era il 7, il 7 dicembre aveva per, la, per prima all'interno dell'Unione Europea introdotto una definizione degli operatori di finanza etica e sostenibile introducendo un nuovo articolo nel testo unico bancario che è il 111bis e purtroppo quella, quella, quel dispositivo è di fatto rimasto eh, inapplicato perché mancano le norme attuative, rileggendolo con lo sforzo enorme che sta facendo oggi la Commissione europea, forse per alcuni versi era anche, eh, si legge bene e male allo stesso tempo, era più semplice e, e, e quindi meno, meno, andava meno nel dettaglio di quello che sta succedendo oggi nell'Unione europea. Però venendo al tema, è, è sicuramente viviamo un momento in cui l'Unione Europea si presenta a livello internazionale come uno dei campioni del, dell'idea di sostenibilità, di riportare concetti di sostenibilità eh, ambientale e sociale, devo dire soprattutto la sostenibilità dal punto di vista dei cambiamenti climatici, ma nei documenti si parla sempre eh, in modo più ampio di eh, sostenibilità ambientale e sociale all'interno della finanza. Lo fa con vari strumenti, ce ne sono alcuni che sono già in in atto e che eh, di fatto eh, il Next Generation EU eh, spingerà ancora più forte. In particolare esiste un regolamento già, già in vigore il 2088 del 2019 che è entrato in vigore quest'anno che costringe ed è molto positivo gli operatori finanziari ad essere molto trasparenti quando dichiarano di fare prodotti di finanza sostenibile. Ecco, la domanda di prodotti di finanza sostenibile è crescente soprattutto nel mondo degli investitori, retail o anche e anche istituzionali, l'Unione Europea in questa maniera, ed è proprio uno degli obiettivi dichiarati, spinge il mondo finanziario a operare sempre di più secondo criteri di sostenibilità. Credo che queste operazioni siano fatte con le migliori intenzioni, le normative, sono anche delle buone normative, nonostante siano ahimè complesse, ma complesse è il tema perché diciamo, definiscono gli ambiti in cui si può dire di intervenire sulla sostenibilità, costringono gli operatori finanziari ma di conseguenza le imprese a dover misurare con degli indicatori chiari eh, se stanno procedendo verso la sostenibilità oppure no, quindi non si può più dire genericamente sono sostenibile perché consumo un po' meno petrolio, no, devi dire... Quanta CO2 è effettivamente risparmiato e se questo risparmio è in linea con eh, le, le previsioni degli accordi, degli accordi internazionali, ad esempio, e quindi costringe a misurare, cosa che anche la stessa finanza etica europea, che conosco bene perché faccio parte della rete internazionale delle banche eh, con valori, eh, di cui sono nel board che anche queste banche diciamo che pur facendo questo mestiere da anni forse hanno da imparare ecco, da quello che è, che è venuto fuori dall'Unione Europea in termini di capacità di misurazione e poi introducono un, un elemento decisamente nuovo e questo secondo me è quello più sfidante di tutti che dice che se si vuole fare finanza sostenibile se si vuole veramente avere un green deal bisogna anche eh, non soltanto individuare come dicevo un obiettivo sociale o un ambientale su cui eh, produrre impatto positivo, ma c'è la clausola do not harm, cioè non fare danno negli altri, negli altri settori. Questa è la cosa che infatti anche in questi giorni, proprio oggi dovrebbero uscire le prime le prime rilevanze su queste da, dai lavori eh, di chi si occupa di norme, questa è la cosa più delicata perché eh, si tratta di definire cosa vuol dire do not harm e quindi quali, come eh, evitare, che, cioè mh, quello che, che in sostanza si vuole evitare è che uno mh, fa un prodotto di finanza sostenibile che magari è molto buono da un punto di vista, non lo so, degli impatti sociali e poi invece ha delle ricadute ambientali negative oppure Oppure viceversa. Però in questo modo si dà una definizione di, di sostenibilità che effettivamente risponde a quello di cui c'è bisogno, eh, bisogno oggi. Ci sono anche alcuni, e mi permetto rapidissimamente in un minuto, alcune eh, criticità rispetto a questo approccio. Eh, L'approccio è volontaristico, cioè nonostante... Nonostante tutti i proclami alla fine non c'è un disincentivo a continuare a fare la finanza come al solito, quindi non c'è un brown punishing factor come si dice a livello, a livello europeo e gli incentivi eventuali, se ci sono nei confronti della finanza sostenibile, sono molto, molto bassi. Personalmente non credo a una politica di incentivi, crederei molto di più a una politica di disincentivi, di disincentivare gli investimenti appunto nel carbone, nel, nel fossile piuttosto che in pratiche non, eh, non sostenibili. La seconda questione più di fondo, si parla di prodotti di finanza sostenibile, per questo parlo di un approccio volontaristico, per cui sì, è vero, gli operatori si sono già mossi e si muoveranno ancora di più verso la finanza sostenibile nei prossimi anni, ma quello che so succederà sarà trovare un punto di equilibrio tra quello che fanno oggi e quello che sarà domani, per cui, non so, Larry Fink de della BlackRock dichiara che vuole raggiungere il 10% di finanza sostenibile. Hanno 8 mila miliardi di masse gestite, 800 miliardi di, di fondi sostenibili, Beh, insomma noi ne abbiamo 7, vuol dire che fanno moltissimo più di quello che facciamo noi, sì, però gli altri 7.300 miliardi si continuano come prima. In questo modo si raggiungerà un punto di equilibrio che serve alle imprese, sicuramente aumenteranno i prodotti sostenibili, sicuramente le imprese si presenteranno come campioni di sostenibilità, ma nei fatti non si raggiungono con questo approccio volontaristico eh, gli obiettivi che la stessa Unione Europea ehm, si è data. E infine l'ultima critica, ripeto, però in un quadro generalmente ritengo positivo perché l'Unione Europea è d'avanguardia in, in, in questo spazio, è che non è così chiaro eh, il tema del cosiddetto short-terminism. Eh, uno dei mali grossi della finanza di oggi è appunto il, il, il fast, la fast trading finance piuttosto che il, il fatto di eh, rincorrere il, i risultati di breve periodo. Beh, I risultati di breve periodo sono per definizione contrari ai risultati della, positivi in termini di sostenibilità. La sostenibilità si misura su tempi che sono molto più lunghi dei, dei pochi secondi o millesimi di secondo della fast trading finance o anche semplicemente del, dell'analisi delle trimestrali. Quindi, se non si rallentano un po' i meccanismi spe speculativi, c'è qualche cosa su questo nel Next Generation New, perché st sta ritornando fuori l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie, però se non si rallentano i meccanismi speculativi, beh, la finanza speculativa difficilmente è una finanza che eh, sarà sostenibile. Ecco, questo l'impatto secondo me diciamo, sulla finanza c'è già, perché da operatori finanziari si vede già un'attenzione fortissima ai temi della finanza sostenibile. Se questo impatto sarà effettivamente quello che si vorrebbe ottenere con Next Generation U, ecco su questo un po' di dubbi ce le ho, perché eh, appunto un po' per la questione volontaristica, un po' per la questione eh, che ho appena detto, che eh, diciamo non, non, si, eh, non, ci so, non ci sono all'orizzonte né brown punishing factor né eh, blocchi, diciamo così, alle attività meramente speculative. Grazie. Grazie, grazie Ugo Biggeri, molto chiaro. Infatti ha già anticipato una questione che volevo porgli dopo, se riusciamo, a proposito della volontarietà che rischia poi di essere dirimente in questo, in questo campo. Allora io darei la parola a Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia, alla quale chiederei di eh, darci un po' una panoramica di come, eh, anche grazie ai suoi co costanti contatti con Bruxelles di queste settimane, eh, di com'è lo stato di attuazione del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mh, dovrebbe arrivare, credo, partire una mh, richiesta di nuova tranche, cioè poi sarebbe la prima in realtà, perché quella di luglio-agosto era un anticipo. Eh, insomma, come siamo messi al riguardo? Grazie, prego. Allora, intanto grazie dell'invito, è, è sempre un piacere, organizzate sempre delle cose molto attuali che servono anche a noi politici... <ride> a fare dei ragionamenti e aprire un po' la mente. Allora il percorso è chiaramente un percorso mh, lungo e complicato ma eh, abbiamo accelerato moltissimo e noi oggi siamo a 51 eh, traguardi ottenuti, mm. ce ne eh, rimangono sì. per questo pezzo di tranche 22 eh, nei quali ovviamente stiamo parlando di interventi legati a quello che eh, è la progettazione del PNRR che nei soldi ha necessità di ulteriori norme e attuazioni di decreti Solo circolari no? esatto. mm -hmm. ed è molto misto, quindi tu hai cose che si attu attuano con una legge, hai cose che si attuano con soli circolari hai cose che si attuano con decreti attuativi, insomma è veramente molto misto, ogni ministero eh, sta intervenendo e quindi che ne so, eh, istruzione pari opportunità eh, e il ministro del sud hanno, hanno addirittura anticipato tutto il blocco asili nido mm, eh, e famiglia cosa che peraltro si parla moltissimo con la manovra perché poi la sfida secondo me è integrare quello che stai facendo obbligatoriamente adesso sul PNRR con quello che è il tuo modo di legiferare anno per anno sulla contabilità ordinaria no allora faccio un esempio su questo perché me ne sono occupata il PNRR ci, eh, ci chiede di intervenire su ulteriori costruzioni di asili, cosa che abbiamo già fatto negli anni precedenti perché abbiamo cambiato l'apporto agli enti locali su queste risorse e avremmo eh, lasciato gli enti locali senza risorse di spesa corrente dopo il 26 se li avessimo costruiti e basta perché il PNRR dice costruiscili ma poi per farli lavorare ci devi mettere dentro le risorse quindi su questo in manovra trovate invece le norme Finanziarie che non era una cosa obbligata, era, è una cosa però intelligente, cioè di buon senso, cioè essere sicuri che tu non costruisci una cattedrale nel deserto. Questo approccio è più di quello che solitamente si racconta, vi ho fatto questo esempio perché è proprio l'emblema di cose che non si raccontano ma che sono la vera sfida di una classe politica che cerca di capire che cos'è questo intervento straordinario, diversamente sarebbero soldi buttati, come peraltro insomma, la storia della nostra politica ha già visto in altri momenti, quindi lo sottolineo moltissimo. C'è un tema grande che riguarda la pubblica amministrazione, come eh, possiamo aiutare i territori a eh, affrontare cose che solitamente negli ultimi 10-15 anni hanno smesso di fare, quindi Funzione Pubblica ha eh, inserito questi mille eh, tecnici all'interno dell'APA dell che andranno a dare supporto a um, non la progettazione, ma l'individuazione di quei punti nei quali le amministrazioni possono accedere eh, perché ci sono bandi ai quali loro possono eh, in qualche modo far fronte. Eh, questo è importante perché spesso in un comune si trovano, o in una regione si trovano progetti già fatti, magari nei cassetti, non hai i soldi per finire la progettazione. Ecco, che fare di tutto questo? Se arriva un tecnico consulente e sono consulenti, quindi lavoreranno su più enti e, e, e sono mobili, eh, allora magari ti dà il consiglio giusto. Eh, su questo faremo degli altri interventi, penso sul decreto del PNRR perché non è abbastanza, ci sono comuni che sono, e amministrazioni che hanno ancora eh, delle difficoltà perché magari hanno blocchi assunzionali perché hanno i conti in disordine e quindi anche su questo eh, stiamo preparando degli interventi perché non possiamo... Mh, Rischiare ecco, di non arrivare. Eh, C'è il tema della giustizia, dove eh, il processo di riforma ha dato vita a un bando molto numeroso, mi sembra siano più di 8 tecnici, che tra eh, il Ministero del, della Transizione Digitale e la giustizia a, attivano questo percorso, che è la sfida. No? Che, peraltro, spacca spesso il Parlamento su questi temi no? di accelerazione dei processi. Insomma, vi potrei fare molti esempi. Io credo che quello che va mh, sostenuto e il ragionamento complessivo, eh, cioè mentre attuo, attu il PNRR che cosa deve fare un Paese che si occupa della gestione ordinaria e soprattutto come riesci a cavalcare questa occasione storica, intanto portarla a termine e, e quindi non farsi una figuraccia e questo insomma è, è l'obiettivo minimo, ma anche come far sì che questo non diventi solo un passaggio ma che rimanga veramente alle generazioni future in termini di miglioramento di una politica economica che dà sostegno alla crescita e cambia nel profondo, è molto difficile, però ecco eh, su alcuni temi come quello che vi raccontavo degli asili, eh, se non fai così veramente butti i soldi e stai dicendo al Paese che eh, sì, provi a fare un po' di crescita e di pil perché apri quattro cantieri e fai fare quattro lavori, ecco diciamo che per molti di noi non è l'obiettivo. Se posso un secondo, siccome mi interessava moltissimo il discorso che mi ha preceduto e qui si parla di, di finanza sostenibile, io aggiungo una cosa, cioè questo è un piano che di fatto per la prima volta dà delle risorse in maniera così chiara su obiettivi, su obiettivi di sostenibilità. E per la prima volta cambia anche un po' il ragionamento dei paesi che non sono soliti a farlo, quindi sono risorse messe a fronte di obiettivi e non sono facili, eh, perché sono temi come le, se, le, il tema del, delle acque, de, di come rimettere in piedi il sistema idrico del paese, che io voglio vedere come finirà, cioè questo è un paese che ha talmente complessità a livello amministrativo che per fare due tubi che attraversano due regioni devi litigare con 20.000 enti di, livelli diversi, no? cose che non siamo mai riusciti, Esatto. Eh, e soprattutto quell'obiettivo che mi chiede Bruxelles lo raggiungo non se li faccio in Emilia Romagna, i cambi dei tubi, ma se li faccio nel sud d'Italia e in quelle regioni dove non riesco a farle, questo per dire cosa, che sono per la prima volta obiettivi legati a, a, a finanza, che sono veramente obiettivi di impatto, di finanza di impatto, quello che io osservo eh, negli ultimi mesi è che Bruxelles eh, sta attivando un percorso que su quelli che sono gli indicatori di sostenibilità della finanza pura del privato che però secondo me è un processo un po' lento, quindi sta facendo una direttiva che prevederà che cosa significa eh, un indicatore mh, di finanza sostenibile in un investimento privato e secondo me noi come Italia possiamo avere l'ambizione di accelerare tutto questo. Oggi abbiamo un grandissimo mondo, è quello dell'ISG che fa ottimi affari e, e, e investimenti e mo, ottimi risultati su temi di sostenibilità, se noi oggi avessimo già degli indicatori anche mh, come dire mh, conosciuti e mh, mh, ehm, riconosciuti dallo Stato potremmo sicuramente accelerare un percorso che qui se aspettiamo Bruxelles arriva tra sette anni, quello è molto PIL, quello è un sacco di investimenti sfidanti, perché oggi la sfida di tutta italiana è la dimensionalità delle imprese e eh, la piccola impresa che è sicuramente è il patrimonio d'Italia ma che si sta confrontando con una globalizzazione che non vede più in faccia a nessuno, ecco sono tutte cose delle quali stiamo parlando mentre parliamo di PNRR, tutti dicono la transizione ecologica eh, vedrà solo nel, in campo le grandi, grandi aziende perché le piccole non, riescono, non riusciranno a farlo questi sono tutti temi economici sui quali un paese si deve Ecco, interrogare su come fare. Quindi io penso che abbiamo la possibilità, perché c'è diciamo, un humus imprenditoriale molto vivo su questo, di accelerare e anche di anticipare quello che può essere il percorso che Bruxelles ha attivato nello scrivere la direttiva eh, che riguarda gli indicatori di sostenibilità e credo che sia il momento di farlo. Io personalmente ho attivato questo percorso con gli altri tre Paesi che... Eh, insomma sono più nostri amici, quindi la Francia, la Spagna e la Germania, eh, con l'obiettivo proprio di, di fare questo percorso nel prossimo periodo di presidenza della Francia, eh, questo è uno dei, dei temi che riguarda chiaramente anche l'economia sociale, che è quella diciamo, che abbraccia in maniera più ampia tutto questo, eh, questo tema, obiettivi ambiziosi ma che per noi se raggiunti velocemente insomma, cambiano anche l'impatto economico sulla crescita e sul PIL Grazie, grazie Onorevole Castelli anche per averci riportato al tema fondamentale della eh, capacità di attuare questo piano che noi avremo da qua ai prossimi anni, sappiamo che abbiamo dei problemi strutturali in questo Paese, quindi sono quelli che vanno rimossi eh, l'esempio della piccola opera che si deve fare che magari incrocia competenze di vario tipo tra una regione e l'altra per non parlare di vincoli ambientali e quant'altro è uno dei temi e quindi assolutamente sì mi sembra molto utile che lei l'abbia richiamato il tema poi della finanza sostenibile è altrettanto fondamentale, non se ne parla molto eh, di questo tema nel nostro Paese anche in relazione a quello che ci attende con le, le riforme che, sta, che stiamo mettendo in campo sarebbe il caso di portarlo più all'attenzione quindi grazie, poi magari torniamo a parlare nel secondo giro rapido che avremo. Io darei a questo punto la parola a Philippe Lambert, al quale chiederei sostanzialmente di spiegarci se secondo lui eh, l'Europa è attrezzata. Perché noi parliamo di, eh, dei grandi, delle grandi linee portanti del nostro Next Generation EU, non abbiamo ancora capito se l'Europa nel suo complesso è attrezzata a far fronte a rispettare gli obiettivi sul versante degli investimenti eh, sostenibili e quali possono essere gli ostacoli che a livello europeo si possono individuare da qua ai prossimi cinque anni. Grazie, a lei la parola. So uh, I will speak in English, I guess uh, yeah, that yes. this is okay, thanks for uh, the translation. Well, uh, it's a big question, is, is Europe ready for this? Um, i would say if you look at it in a macro perspective, there's enough money in Europe, there's enough savings in Europe uh, to uh, invest massively in the transition. It would be a bit, uh, a bit strange, by the way, that Europe would say, well, you know, it's difficult. We don't have the resources. Then I would say, uh, what should South Africa say? What should Mali say? Uh, they, they are objectively in very difficult situations, whereas uh, Europe does not have a problem of capacity. Europe has a problem of willingness. And there I would say uh that there is an evolution, a marked evolution, uh you know, we had a European Commission uh which initiates EU regulation uh under Barroso and then under Juncker uh, who were people for which uh for whom the uh the transition, the climate goals, the sustainability goals, were just decoration on the wall, you know? So, uh, they were all prepared to do something as long as this meant no change. Uh, we have a significant difference now in the European Commission, uh, at least at the leadership level, where there seems to be a genuine uh, commitment to have change uh, and significant change. Now, the question is, uh, are the financial players prepared to go along? And there I have my doubts in the sense that uh, I think it's Mr. Bjeri uh, who was the first one speaking. Uh, when I look at the, the, the financial world, basically what they say is this. okay there's demand for green finance, yes. Uh, We are prepared to do it, but under two conditions. The first is that we do not need to change what we do today. Uh, so the first condition is that we can continue to finance dirty stuff, uh, to finance unsustainable stuff. Uh, we do not want any change there. And we are willing to invest in green stuff as long as you pay us for doing so. In other terms, uh, The, the technical term uh, uh, green supporting factor and brown uh, penalizing factor were used by uh, Mr. Bijeri pre uh, previously, indeed they will say uh, pay us, so give us incentives, uh, uh, support us, so, so make it cheap for us so that it is more profitable. So basically the attitude of the representatives of the financial sector are, well, doing dirty stuff is profitable and we want to keep those profits. So we will continue doing that. Now, if you can artificially boost with public subsidies, uh, uh, green stuff, then we are prepared to do it as well. And there I totally disagree. I think that indeed, if we want to steer finance in the right direction, we have to basically make sure that the real downsides, the negative externalities, as economists say, Uh, are reflected in the price of acting dirty. And that means, yes, penalizing uh, the financial sector or to put it more rightly, putting a price on something that at the moment has no price. Uh, because actually doing dirty stuff is artificially uh, cheap and we have to make it expensive. And indeed they will call us punitive ecologists. I don't care one second about that uh, because what they do is punish the whole of society Uh, by their, their, their dirty finance. So in a nutshell, capacity is there. What we need is in a way the right set of economic incentives and uh, that includes negative incentives for uh, continuing uh, to direct flows, financial flows towards dirty activities. You remember, you remember there was a COP26 the other day and we had uh, my good friend Mark Carney saying that 130 uh, uh, a uh, trillion uh, dollars were ready to be invested in, uh, in uh, sustainable finance, my answer to Marc Carnet is just do it. Just do it. You don't need to be uh, paid for that. And uh, if anything, what we need to do is to make, if, if we want to channel finance the right direction, uh, we have to make business as usual awfully expensive. So that indeed, well, uh, the, the financial flows will be directed to the right place. Grazie, grazie molte. Eh, tolgo, se non mi sentite ovattato. Eh, allora, io darei ora la parola all'On. Marattini, al quale chiederei certamente di darci anche il suo punto di vista su questa tematica che è il focus del nostro incontro di oggi, cioè il tema degli investimenti e dell'aumento attraverso gli investimenti e del potenziale di crescita dell'economia europea e italiana in particolare. Però anche se ci dà una sua... Ehm, breve considerazione sull'iter eh, sull che si immagina si possa avere nel corso del 2022 del disegno di legge delega che ha l'esame della Camera e in che modo questa riforma, che è vero che non è nel PNRR, però è fondamentale per il nostro Paese, può contribuire ad aumentare il potenziale di crescita del nostro Paese prego Onorevole grazie, grazie a tutti per la l'invito e organizzatori per l'invito. Allora eh, il, il punto diciamo eh, in comune di entrambe le domande è sostanzialmente il potenziale di, di crescita. Eh, noi viviamo in un paese, l'Italia, che ha avuto eh, sostanzialmente dalla metà degli anni ottanta in poi una dinamica piatta della maggiore determinante del tasso di crescita potenziale dell'economia, vale a dire la produttività totale dei fattori. In realtà la dinamica non è piattissima, ma il livello è lo stesso. Diciamo. Eh, sostanzialmente il main driver della crescita di lungo periodo, la produttività totale dei fattori, ripeto, è la stessa di 30 anni fa. Di più, 35 anni fa. Um, altri, gli altri due determinanti della crescita potenziale, che sono il tasso di accumulazione dei fattori produttivi, lavoro e capitale non vanno benissimo. Sul lavoro perché abbiamo sempre in Italia una drammatica dinamica demografica, e voi sapete che il principale determinante di lungo periodo della forza lavoro è la dinamica demografica, che è terribile. In Italia ed è abbastanza terribile anche in Europa. E per quanto concerne l'accumulazione la, di capitale, vengo alla domanda, gli investimenti eh, sono stati quelli che, insomma, la, la vittima più illustre eh, della crisi finanziaria del 2008. Sostanzialmente si sono dimezzati in rapporto al PIL. Quindi tutti questi tre Fattori che sono le tre determinanti del tasso di crescita a lungo periodo e per questo Paese sono stati tragici negli ultimi 30 e in particolare negli ultimi uh, 15 anni. E il risultato è che il, tasso di, uh, no, il, tasso, il livello del PIL pro capite in termini reali di questo Paese è sostanzialmente lo stesso di 25 anni fa. È come se diciamo, una persona avesse lo stesso stipendio. Di 25 anni fa tende a arrabbiarsi una persona che in 25 anni non vede crescere il proprio reddito e tende ad avere tende a credere al primo che passa per strada e che gli promette il paese di, di Bengodi insomma che è quello che secondo me è accaduto in questo paese con l'ondata populista e non solo in questo paese. Allora sugli investimenti chiudo brevemente sulla prima domanda. Ovviamente eh, poi le considerazioni che faceva il. Eh, l'eurodeputato sulla eh, capacità di mobilitare investimenti sulla base del risparmio privato ci portano eh, diciamo molto lontano. Mi soffermo velocemente perché credo sia un tema di attualità molto importante come tutti i temi molto importanti non ce ne traccia nel dibattito politico italiano che è quello della riforma delle regole fiscali. Io starei attento, sono, vado, sono molto controcorrente da questo punto di vista nel dibattito sulla quale sia la specificazione ottimale delle regole fiscali dopo quelle attuali, assumendo che quelle attuali vadano in, in pensione, uh, e le dichiarazioni del nuovo ministro tedesco diciamo, non sono così brutte come ci si aspettasse, venendo da un partito, quello liberale tedesco, che è molto duro normalmente sulle regole fiscali, quindi quella sarà la prossima vera grande sfida. Ecco, io ve lo confesso, non sono mai stato un fan della cosiddetta Golden Rule. Cioè io non credo che fissare ex ante la regola che tutti gli investimenti sono fuori dal computo delle regole fiscali, non credo che sia una buona idea. Per una serie di motivi. Primo, non è detto, è vero che il moltiplicatore medio associato agli investimenti è appunto mediamente più alto che la spesa corrente, ma non tutti gli investimenti hanno un effetto procrescita superiore a tutte le tipologie di spesa corrente. In secondo luogo, in un paese come questo ci sarebbe la gara a classificare come investimento anche le assunzioni. No. Sì, sì, <ride> Quindi, è del tutto, è del tutto <ride> sicuro che questo è investimento <ride> futuro, capitale umano. Quindi eh. immaginate, la, le... Le ecco quindi io, st eh. Ma attenzione, quando, cioè, poche regole chiare. Se cominciamo a metterne tante, già il potential output ci ha fatto impazzire per dieci anni. No? Ecco, io spero che la, la, la prossima specificazione delle regole fiscali metta in pensione il potential output perché, se no, stare dietro a il range del parametro di inizializzazione della varianza dello shock alla seconda equazione del filtro di Kalman che è quello che usiamo per calcolare il PIL potenziale a un politico si spiega male a un politico italiano e, seconda domanda la ehm, lega le, le, le fiscale io sono, non sono io per fortuna gente molto più autorevole di me inserisce lo stato del nostro fis sistema fiscale fra le, determinanti, paradossalmente di, fra le determinanti della scarsa performance di tutti e tre i fattori che ho menzionato prima, i main drivers della, del prodotto potenziale. Cioè avere il sistema fiscale che abbiamo in Italia fa male all'accumulazione di lavoro e capitale semplicemente perché tassa molto più della media europea lavoro e capitale. Noi siamo al terzo posto in Europa per tassazione definita come aliquota implicita sul lavoro e al settimo o ottavo posto in Europa per tassazione sempre definita come aliquota implicita su, uh, sul capitale. Quindi noi tassiamo tanto i fattori produttivi e quando si tassano tanto i fattori produttivi si scoraggia l'accumulazione. Noi ce l'abbiamo con l'IRAP, non perché vogliamo fare un dispetto a chi ha introdotto l'IRAP 25 anni fa, 25 anni normalmente il mondo va avanti, ma perché l'IRAP è un'imposta che colpisce specificatamente l'accumulazione di lavoro e capitale, oltre all'utile. Ma l'utile è la base imponibile anche dell'imposta sui redditi, in generale del principio impositivo, il reddito netto è tassato. L'IRAP fa di più, cioè tu accumuli lavoro e capitale io ti tasso, ed è la ragione per cui l'IRAP viene pagata anche da realtà produttive che non hanno utile. Ma comunque pagano tasse perché fanno un comportamento dannoso, cioè accumulare lavoro e capitale. Suona male. Sì. Ecco perché noi ce l'abbiamo con l'IRAP, non perché vogliamo fare... Eh. E, ma è anche un sistema fiscale come il nostro, con la sua complessità, dannoso per la produttività totale dei fattori. Perché quando il manuale per la compilazione di una delle dichiarazioni dei redditi consta di 342 pagine... Non so cosa ne pensate voi, ma non aiuta la semplicità di un sistema. Quando non esiste più nessun essere umano in grado di recollect la normativa fiscale, perché non sappiamo dov'è, a un investitore straniero si spiega male, che dice ma io vengo in Italia, quante pa tasse pago? Aspetta, prima dobbiamo trovare dove sta tutta la normativa fiscale. Allora, e quindi questo è il, il ponte fra le due piccole parti del mio intervento che vado a chiudere, è che facciamo con la delega fiscale. E la incardiniamo oggi, fra un paio d'ore, nella mia commissione, parentesi, non funziona benissimo un paese dove il governo approva il disegno di legge delega fiscale il 5 ottobre e saltando la fase diciamo, delle audizioni, perché veniamo da 61 audizioni in sei mesi, solo il primo dicembre siamo in grado di incardinarla. Non funziona benissimo un Paese così, c'è qualcosa diciamo, da, da mettere a posto nella sala macchine e che evidentemente prescinde da, da tutti i governi perché è un problema insomma, strutturale. La incardiniamo oggi, io spero che fra le forze politiche ci possa essere quel clima tale, eh, insomma, il mio calendario ideale è che per la fine dell'inverno la legge delega sia in gazzetta ufficiale. Perché se la legge delega in gazzetta ufficiale a fine inverno vuol dire che al momento della predisposizione del nuovo quadro macroeconomico, il DEF di aprile, siamo nella condizione e di partire con i decreti legislativi, che anche loro hanno un bello schema, un eh? bello, bello iter, lo no? schema, i pareri in commissione, ritorno, quindi però diamo sei mesi ecco, affinché questo percorso vada avanti, noi miriamo ad avere non 25 decreti legislativi, insomma quelli... No, ma anche, insomma, nessuno sta pensando di fare la riforma che studieranno i nostri nipoti. Certo. Mm, però ecco, 5-6 mirati decreti legislativi per noi sono il complemento essenziale all'operazione famosa degli 8 miliardi di cui si sta... Discutendo, ma non solo perché così abbiamo appunto sei mesi per fare l'iter dei decreti legislativi, ma anche perché a marzo-aprile, a a marzo, quando si fa il nuovo quadro macroeconomico, come dire eh, verificheremo l'eventuale emersione eh, di nuove disponibilità economiche, eh, le forze politiche faranno le scelte, cioè si misurerà la volontà delle forze politiche di destinare quelle eventuali eventuali nuove risorse solo alla riforma fiscale o seppure anche lì dirà no oh, io voglio un miliardo per reddito cittadinanza no io voglio il super bonus, no io voglio le pensioni no io voglio le assunzioni salvo poi andare in tv e dire abbassiamo le tasse, se vogliamo veramente abbassare le tasse bisogna che ogni risorsa disponibile venga destinata a quello, non è stato fatto così in legge di bilancio perché sulle 23 disponibili 6 sono state allocate alla riforma fiscale, che sommati e 2 già nel tendenziale danno gli 8 Vedremo ad aprile, sempre se il quadro macroeconomico, o la compliance, eh, i risultati della compliance, perché una norma di cui si parla poco è che noi abbiamo stabilito che ogni euro che viene dal miglioramento della compliance deve andare alla riforma fiscale, forse lì bisogna capire un po' meglio, identificare un po' meglio il maggior gettito dovuto alla compliance, ma quello è una potenziale fonte di nuove risorse e lì i partiti dovranno decidere se eh, a, me, cioè mettere benzina ai decreti legislativi della delega fiscale, oppure se la, il, tutto quello che ho detto finora eh, rimane buono per i convegni per le trasmissioni tv, per i social eh, o per, i, appunto per, per la campagna elettorale o effettivamente per implementare una strategia coerente di innalzamento del PIL potenziale di questo Paese che poi è anche quello di cui parlava Laura prima nel suo intervento grazie grazie, allora io concluderei questo giro con Mario Nava al quale chiederei eh, di eh, fornirci qualche elemento in più su quali potrebbero essere come dire, i maggiori ostacoli che la Commissione potrà incontrare in questi mesi sul versante dell'implementazione delle riforme strutturali in particolare da parte dei Paesi. Grazie dottor Nava, prego. Grazie mille, grazie mille dell'invito. Eh, arrivo a rispondere alla sua domanda ma prima vorrei fare una breve premessa e chiedo alla Regia... Se mi permette ad un certo punto di share di screen, di condividere lo schermo, così metto un paio di numeri e di grafici sullo schermo che aiutano sempre a eh, rendere un po' più precisa qualunque discussione. Mi faccio partire da un punto fondamentale che è quello che ha fatto il professor Maratin sulla problem identification. Il professor Maratin ci ha detto in maniera eh, direi molto precisa che sostanzialmente i problemi di crescita dell'Italia preesistevano al Covid. Per darvi due numeri, l'Italia nel 1991 era il 120% della ricchezza relativa europea e poi è scesa al 94%. Quindi quella piattezza delle curve del TFP, dell'accumulazione di capitale, dell'accumulazione di lavoro di cui parlava il professor Marattin si sono tradotte evidentemente, visto che le curve degli altri non erano piatti, in una discesa della, uh, della prosperità relativa del Paese. Quindi questi erano... C'erano degli evidenti bottlenecks alla crescita che hanno eh, fatto sì che l'Italia per tanti anni cresceva al famoso 0, eh, qualcosa. Il punto fondamentale è quindi quello nuovo che eh, molti di voi hanno evidenziato, il dottor Bigeri e l'amico collega e compatriota Philippe Lambert eh, a, a, hanno evidenziato che è quello di eh, non solo rebuild, ma anche rebuild better, è per questo che sul piano nazionale ci sono due R, la prima R è quella del, del recover, del rimbalzo, ma la seconda R, che è quella più importante, è quella della resilienza. E cos'è la resilienza? Me lo faccia spiegare, eh, noi scherziamo gli economisti dicendo che siamo two-handed economists, abbiamo economisti con due mani, quindi dal lato delle spese e dal lato delle entrate, dal lato delle spese Credo che, Filippo eh, Lambert ha detto con molta enfasi, dice per la prima volta c'è più chiarezza, adesso non mi faccio esprimere se è la prima volta, la seconda, se c'è stata un'accumulazione progressiva, poco importa, ma noi siamo andati dai mercati dicendogli vogliamo rebuild better e quali sono, le, eh, quali sono le linee, i pilastri del nostro investimento sono green and digital, quindi siamo stati di una chiarezza fenomenale, il professor Malatin parlava dell'importanza di essere chiari davanti agli investitori istituzionali, non gli si può fare troppa filosofia, siamo chiari, quello che vogliamo fare è rebuild better secondo un'economia che sia più green, che sia più digitale. Vi faccio sempre un esempio, noi abbiamo preso il commitment nel 2050 di essere climate neutral, forse alle persone su questo panel, eh, o alle persone diciamo più o meno della nostra generazione, anche se abbiamo Qualche anno di differenza, il 2050 potrà sembrare lontano, ma se pensiamo ai nostri figli, nel 2050 i nostri figli sono più giovani di quanto siamo giovani noi oggi. Per cui il 2050 è domani, domani mattina, il bisogno di fare riforme, di fare investimenti è oggi, affinché domani ce l'abbiamo. Quindi il punto fondamentale è quello, della, uh, è quello della chiarezza con cui siamo andati sui mercati. Green and digital prima di tutto, ma poi anche le riforme che sono state citate, le riforme della pubblica amministrazione in, in tanti paesi, le riforme della giustizia, le riforme fiscali eccetera eccetera. E però il punto interessante è che per fare questo, proprio per evitare di nuovo che a fronte di una recessione l'investimento fosse la vittima illustre, perché è stato detto benissimo, noi non possiamo ad ogni recessione avere un investment gap, ad ogni recessione perdere un po' di investimento. Proprio per evitare questo, che l'investimento fosse la vittima illustre, abbiamo fatto cosa? Abbiamo deciso il Next Generation EU, come sapete, è finanziato sui mercati. Finanziato sui mercati nel senso che ci sono garanzie europee ma poi con la garanzia europea questi soldi li andiamo a cercare sui mercati. Fatemi share un grafico, eccolo qua, dovrebbe, eccolo qua, voilà, questo qua è il primo green bond con cui siamo andati sui mercati il 12 ottobre, ne parlava benissimo il, il dottor Biggeri che saluto, eh, noi siamo andati sui mercati il 12 ottobre dicendo emettiamo un green bond, green vuol dire che i proventi vengono dedicate ad attività appunto verdi, la maturity è il 2037 quindi non proprio domani mattina, quindi chiediamo agli investitori un credito a 16 anni. Eh, abbiamo bisogno di 12 miliardi, quanti ce ne date? La risposta del mercato è la terza riga, ce ne danno 135, cioè i mercati ci, danno, ci darebbero, se lo volessimo, 11 volte quello di cui abbiamo bisogno. Questa è stata la quinta emissione, le prime quattro non vi, non vi, non vi eh, annoio a mostrarvi le prime quattro, ma le prime quattro sono state molto simili, cioè ogni volta che noi siamo andati sui mercati, credo proprio per la chiarezza dell'offerta, i mercati ci hanno premiato al punto che, e questa è la seconda e ultima slide che voglio share, al punto che se voi guardate la curva interpolata del, dei ritorni dei bonds europei, noi abbiamo una curva, noi siamo la linea blu, d'accordo, noi abbiamo una curva che è veramente ottima perché abbiamo una curva che parte leggermente meno favorevole di Francia e Germania ma dopo pochi anni di maturità a partire dal 2027-2028 diventa ampiamente più favorevole e asintotticamente tende alla curva tedesca, tende alla curva tedesca che è questa verde e distanzia, se me lo permettete, la curva francese che invece è questa arancione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa semplicissima che non solo dal lato delle spese noi abbiamo un'offerta chiara, ma questo è compreso dal lato di chi finanza, che ripeto sono i mercati internazionali, se voi vi andate a guardare i numeri che sono ovviamente disponibili sul nostro sito, il 60 per cento di questo finanziamento viene dall'Europa, il 40 per cento viene da, uh, da investitori extraeuropei Questo è un punto fondamentale, noi abbiamo investitori extraeuropei che credono nel progetto che noi che noi stiamo portando. Uno dei punti essenziali del progetto, è quello che il dottor Bigeri ha citato en passant, mi permetto di sottolinearlo, è il do no significant harm. Cosa vuol dire quello? Quello vuol dire che non solo noi abbiamo un obiettivo verde, ma noi abbiamo anche nella costruzione dell'investimento, uh, dell una sorta di controllo continuo che qualunque cosa si faccia non arrechi danno ad altri, uh, ad altri elementi, compreso appunto la sostenibilità. Guardate che nelle scienze sociali questo è assolutamente normale, quando un, un, un medico vi prescrive un'aspirina a cura al fatto che l'aspirina vi faccia bene se avete mal di testa, ma non vi faccia male allo stomaco per esempio, quindi il fatto che riempia un obiettivo, che soddisfi un obiettivo senza fare danni ad altri obiettivi, è un meccanismo classico delle scienze sociali. Noi, economi, noi economisti matematici lo chiamiamo una massimizzazione lagrangiana perché è esattamente questo che è e quindi questo è il, il meccanismo entrate e spese, entrambe funzionano. C'è un punto che lei ha sollevato, quali sono gli ostacoli che ci possiamo trovare davanti? È chiaro che gli ostacoli che ci possiamo trovare davanti è proprio nella messa a terra, come si dice brutalmente, nell'implementazione dei, uh, dei, vari, dei vari progetti. Io però più che gli ostacoli li chiamerei difficoltà o sfide che tutti i Paesi membri si trovano davanti. Una che è stata citata è quella della relazione tra il centro di un Paese e la periferia, diciamo, gli organi, uh, gli organi, gli organi regionali o gli organi locali. Come si può fare per questo? Beh, per questo un'altra delle novità del Next Generation EU e del, uh, del framework di bilancio 2021-2027 che c'è uno strumento di supporto che è il technical support instrument che appunto permette agli stati membri che lo richiedono e che lo desiderano di ottenere supporto rispetto alle, uh, a, alle riforme che vogliono fare e in particolar modo alle riforme contenute all'interno del, uh, del piano di recovery and resilience. Un punto fondamentale da capire è che le riforme contenute all'interno del piano di recovery and resilience sono riforme che... Gli stati membri hanno proposto alla Commissione e al Consiglio che sono state adottate dalla Commissione e al Consiglio, ma la responsabilità, il commitment, l'engagement rimane degli stati membri. Sono gli stati membri che hanno la responsabilità di farlo, ma noi come Commissione Europea abbiamo sviluppato degli strumenti e ne abbiamo fatto i test svariati anni fa, dal 2012 in poi, iniziando Prima in un paio di paesi, poi dal 2016 estendendolo a tutti i paesi abbiamo fatto i test di come si possono supportare meglio. Possiamo anche dare supporto generale ovviamente all'implementazione del piano per la questione del do no significant harm che il, il dottor Bigeri menzionava, per la questione dell'audit dell e il controllo. Lasciatemi dire un ultimissimo punto fondamentale. Il, uh, le, le sfide ce ne saranno tante, ma quello che abbiamo cercato di fare è di creare un, uh, un meccanismo, un framework che faciliti la uh, il progressivo raggiungimento degli obiettivi. Quindi sono stati citati i 51 milestone and targets della prima tranche italiana e beh, la granularità di questo è un fattore importante perché... Se uno dice devo scalare l'Everest dice oh mamma quanto è alto, se invece uno dice ho 51 steps e pian piano uno con questi 51 steps ci arriva a scalare l'Everest. E l'ultimissimo punto che voglio fare eh, soprattutto a voi giornalisti è una preghiera, non chiamatemi più, l'RRF fondo, la F non sta per fondo, sta per facility che in italiano si traduce con strumento e la facility vuol dire che la remunerazione, il pagamento, avviene solamente al soddisfacimento dei milestone e dei targets, quindi di questi famosi 51 nella prima tranche, tranche e degli oltre 500 per tutto il periodo. Grazie mille. Grazie, grazie dottor Nava, sì ho capito, messaggio arrivato, <ride> ha ragione, sì. e spiegarlo meglio è utile a tutti. Allora io eh, credo che avremo un dieci minuti, vero? Perché forse di meno, 5, <ride> allora dobbiamo fare una roba super rapida, perché io vorrei eh, portarvi, magari faccio a tutti la stessa domanda, così acceleriamo i tempi, eh, su questo tema che ci ha ora eh, lanciato all'attenzione il dottor Nava, che peraltro era una questione che volevo sottolineare io, ma non ce n'è stato tempo, allora il meccanismo di finanziamento di tutto questo convoglio del Next Generation EU vede per la prima volta anzi no, per la verità non è la prima volta comunque vede la Commissione Europea impegnata a finanziarsi sul mercato attraverso l'emissione di bond il dottor Nava ci ha parlato dei green bond ma poi ce ne potranno essere altri allora la domanda che vorrei porvi e chiedervi una risposta telegrafica secondo voi è un po' più politica questa secondo voi questo meccanismo oltre il 2026 ha una qualche possibilità di essere stabilizzato? cioè può essere un embrione, adesso non chiamiamolo Eurobond, chiamiamolo, non lo so, con altro nome e cognome, sennò fa irritare qualcuno, ma può essere stabilizzato? Eh, e qui ovviamente il tema è politico. C'è una possibile convergenza a livello di governi su questo tema? Io comincerei con Laura Castelli, anche per motivi, come dire, di... È l'unica donna presente. Lasciamo perdere il criterio alfabetico. Secondo me stiamo imparando delle cose da questo modo di fare finanza. Abbiamo imparato che strumenti come SURE possono essere molto importanti e possiamo anche pensare di sure. provare a riproporli in maniera strutturale con degli obiettivi magari più ambiziosi perché insomma poi SURE ogni paese l'ha usato un po' come ha voluto e delle volte anche... Poteva fare meglio, personalmente credo, eh, però è uno strumento che ha funzionato e che ehm, per esempio sure, su una buona te politica te. Eh, demografica potrebbe essere un, uno strumento di finanziamento che può aprire un quadro molto più ampio che eh, a cose solo specifiche, quindi usare il sure per per sì. qualche mese di cassa, quindi questo penso che possa essere un ragionamento, io lo sto proponendo insieme agli altri tre paesi mm. che citavo prima, ci sono i social bond che anche quelli sono uno strumento molto interessante e anche qui potrebbero continuare a far parlare un'Europa che si sta dando anche nuovi criteri, metodi e sta imparando anche dai propri errori alcune, eh? alcune chance quindi io personalmente penso di sì e, e credo che qualunque governo nei prossimi anni eh, si deve mettere a ragionare su questo non può che trarre Almeno le, le, le cose che abbiamo imparato da questi nuovi strumenti, complicati, grossi, insomma, tutto quello che vogliamo, ma che danno delle visioni nuove eh, e strutturali, molto più strutturali. Sempre, secondo me, vale la pena se hanno degli obiettivi sistemici radicali e importanti. Ok, eh, sì, Presidente Marattino. D dipende, i prestiti eh, a livello europeo e poi che diventano spesa pubblica eh, nel territorio dell'Unione devono essere restituiti nel corso del tempo. e O vengono restituiti, facciamo i due casi estremi, eh, aumentando il contributo che gli stati nazionali versano al bilancio comunitario, oppure con la creazione o intensificazione di una fiscal capacity europea. Quindi o gli attuali strumenti eh, diciamo di, di bilancio unico sul lato delle entrate o ulteriori. Entrambe questi strumenti, anche se combinati, combinati linearmente, implicano un grado di risk sharing a livello fiscale in Europa. Perché nel primo caso eh, aumentare il contributo degli stati nazionali a bilancio comunitario significa finanziare una spesa che non viene fatta lì, in quel territorio, ma in un altro territorio dell'Unione. E uh, invece creare o intensificare strumenti di fiscal capacity significa andare verso un bilancio unico, cioè avere un'autorità europea che uh, ha il potere di mettere le mani, come si dice, nelle tasche dei cittadini europei, fra l'altro europei, fatto con tutte le implicazioni in termini di architettura della governance istituzionale. E questo è risk sharing, risk sharing fiscale, poi abbiamo il risk sharing finanziario di cui Mario Nava si occupa. Uh, da tempo. Uh, ed è una cosa eminentemente politica, cioè la, quindi la risposta alla domanda è dipende se i Paesi europei saranno disposti ad aumentare il grado di condivisione dei rischi fiscali. Possiamo solo sperare che questo a sua volta dipenda da come va il PNRR, cioè se il PNRR va bene, nel senso che se gli Stati, particolarmente quelli che prendono più risorse, quindi noi e la Spagna, saranno dimostreranno di essere in grado di spendere bene quelle risorse, probabilmente verrà voglia di replicare o istituzionalizzare lo strumento e quindi in questo modo eh, creando strumenti di rischio fiscale, di condivisione di rischio fiscale, perché ricordatevi che in, in ultima analisi si tratta di dire, guardate che i soldi raccolti da me Paese X possono venire spesi nel paese Y e quindi è un embrione di cittadinanza comune, perché questo sì. è quello con cui si creano gli stati, non ho bisogno di citare, il momento hamiltoniano, eh. Eh, è anche lo stesso slogan, no taxation without representation. Appunto. Quindi la risposta è, dipende, eh, dipende se saremo in grado di proseguire lungo il percorso di integrazione economica e politica europea, e la speranza è che eh, su questa disponibilità la nostra variabile di controllo impatti cioè, se noi decidiamo di spendere bene i soldi del PNRR, speriamo che questo influenzi positivamente la mm -hmm. probabilità che eh, il, la politics dell'Unione, la polity dell'Unione Europea, eh, possa decidere di proseguire lungo questa strada che, e chiudo, Robert Mandel negli anni 70, eh, premio Nobel per l'economia nel 91, ci insegnò essere l'unico modo per fare un'unione e tenere in vita un'unione monetaria, che non sia un'area monetaria ottimale. Cioè non stiamo scoprendo nulla. Il risk sharing fiscale e il risk sharing finanziario sono due paper del 73, se non ricordo male, di Robert Mandel, che tu guardi, se volesse, un gruppo di paesi che non è un'area monetaria ottimale, a sua volta paper del 63, eh, Mandel, non mi ricordo, sì, eh, vuole comunque fare un'unione monetaria, deve avere risk sharing fiscale e risk sharing finanziario, cioè unione bancaria, capital market union e... PNRR. Ci siamo arrivati 50 anni dopo, ma è questa la sfida alla fine. Grazie, dottor Biggeri. No, no, io non aggiungo molto, perché appunto non sono, non sono un politico, sono convinto però che, che la direzione sia quella giusta, quindi sicuramente, come appena stato detto, questo comporta degli aggiustamenti di organizzazione strutturale dell'Unione Europea, Sarei molto in favore di questi cambiamenti strutturali, perché credo che, tra l'altro, anche banalmente per, per l'Italia, potrebbe essere veramente una, una, una modalità per, per lentamente uscire dalla trappola del debito in cui, sì. in cui come Italia siamo. Grazie. Allora, adesso sentirei eh, il presidente del gruppo dei Verdi del Parlamento europeo, Filippo Lambert. Che cosa dice a proposito? Non ho niente da aggiungere. <ride> non è un politico italiano se no avrebbe aggiunto <ride> e allora dottor Nava, sì, qualcosa aggiunge va bene, no, qualcosa aggiungo volentieri c'è questo punto, prima di tutto sono d'accordissimo, cerchiamo di fare bene questo PNR e poi vedremo cosa si può fare, cosa si può fare dopo e c'è un punto importante da sottolineare che, che sono stati citati è stato citato lo Shure, no, che è stato una grandissima iniziativa di, di solidarietà europea che è stata fatta, ve lo ricorderete subito, ve lo ricorderete tutti, è stata fatta a marzo aprile dell'anno scorso immediatamente, ma è stata fatta con la vecchia eh, con la vecchia direttiva risorse proprie, quindi non con l'aumento che abbiamo potuto fare adesso per il next generation EU. Tecnicamente lo Shuer era quello che noi chiamiamo sui mercati capitali un back to back, perché Tecnicamente era beccato dai governi, era backed dai governi, dai governi nazionali, quindi era ancora uno strumento che andava a ciascun governo. Il Next Generation EU è completamente diverso perché è pulled, come diceva, come diceva bene il, il professor Marattini prima. Quindi, io credo che fase 1, fare bene il Next Generation EU, fare bene il PNR, soprattutto la seconda R, quella della costruzione della resilienza. C'è anche un altro modo che non è quello fiscale di rimborsarlo che è investire in cose che rendono, questo è il punto fondamentale, bisogna investire in cose che rendono e chiaramente ancora una volta pensate al 2050, eh, pensate non so a chi va in pensione nel 2070, voi pensate che si possa pagare le pensioni con degli investimenti non verdi? No, per cui è chiaro che quel tipo di, quel tipo di investimento è quello che, che va fatto, grazie. Bene, allora grazie, io darei spazio al prossimo panel, quindi eh, ringrazio tutti voi eh, per questo dibattito, credo sia stato molto interessante, abbiamo toccato vari temi e quindi grazie veramente a tutti e alla prossima direi, grazie per l'invito.